Ciao a tutti! Come ben sapete, la matematica è stracolma di numeri. Ci sono gli interi, i reali, ci sono addirittura i numeri primi. Ma dovete sapere che esistono dei numeri molto particolari. Li chiamano numeri complessi. Conosciamoli insieme. Si parte con il dare un nome, o meglio, la lettera I alla radice di meno 1, che come ben sapete non è un numero reale. Quindi un numero complesso è di questa forma, A più B, dove A e B sono numeri reali. A è detta la parte reale, mentre B viene detta la parte immaginaria, perché sta proprio davanti alla lettera I. Il numero complesso Z uguale A più IB ha alcune caratteristiche, tra cui il suo modulo, che lo indichiamo così. E vale radice di A quadro più B quadro. Se prendiamo per esempio il numero 7 più 3I, possiamo usare 7 e 3 come coordinate x e y, e quindi Z diventa un punto di coordinate 7 e 3. Avendo una parte immaginaria ci piacerebbe molto poterlo rendere un po' più comprensibile. Proviamo quindi a farlo su GeoGebra. Definiamo un punto Z di coordinate 7 e 3. Muovendo Z vediamo che possiamo visualizzare tutti i numeri complessi che vogliamo. Abbiamo quindi trovato un buon modo per rappresentare i numeri complessi. Chissà se con questi nuovi numeri possiamo effettuare le usuali operazioni. Proviamo con la somma. Allora abbiamo A più B più C più D e otteniamo A più C, più I, B più D, che è ancora un numero complesso. Anche se i conti sono molto semplici, sarebbe bello trovare un modo geometrico per visualizzare questa somma. E ritorniamo allora su GeoGebra. Chiamiamo Z1 e Z2, i due numeri complessi. La somma S avrà coordinate X Z1, che è la nostra A, più X Z2, che è la nostra C, e come coordinata Y, B più D. Al variare di Z1 e Z2 possiamo osservare che il punto S si comporta in modo molto particolare. Volete un aiutino? Disegniamo i vettori OZ1, OZ2 e OS. Muoviamo di nuovo i numeri complessi. Ecco trovato! S è la somma dei due vettori. Costruiamo insieme il parallelogramma per vederlo meglio. Creiamo una parallela e poi l'altra. Ed effettivamente vediamo che il punto S è l'intersezione delle due parallele. Sicuramente vi sta venendo in mente un'idea bellissima e cioè quella di provare a vedere cosa succede con il prodotto. Vediamolo subito. Abbiamo A più B per C più D. Dopo un po' di conti risulta AC meno BD più I d più BC, perché I per I fa meno 1. Possiamo vedere che è ancora un numero complesso, ma questa volta è ancora più complicato della somma. Allora, come sempre, facciamoci aiutare da Gegebra. Chiamiamo P il prodotto tra Z1 e Z2, che ha coordinate AC-BD e AD più BC. Apparentemente non notiamo nulla che colleghi i due punti Z1 e Z2 al loro prodotto. Proviamo allora ad aggiungere degli elementi, l'origine, O00, il punto di unità, U10, ed alcuni vettori. Siete riusciti a capire cosa si dentro il prodotto? Ma certamente ci sono due triangoli simili. Guardiamoli meglio. C'è O. UZ1 e OZ2P. Dalla similitudine abbiamo che OP sta a OZ2 come OZ1 sta a OU, che vale proprio 1. Quindi OP è uguale a OZ1 per OZ2. Se prestiamo un attimo di attenzione alla lunghezza del segmento Z di un numero complesso Z uguale A più IB, possiamo osservare che per il teorema di Pitagora è la radice di A più B quadro, che è proprio il modulo di Z. Dalla costruzione è evidente che l'angolo formato dal segmento P con l'asse delle X è la somma degli angoli formati dai numeri complessi Z1 e Z2 con l'asse delle X. Dal ragionamento appena fatto possiamo capire quanto sia importante l'angolo formato con l'asse delle X, infatti viene chiamato argomento. Un numero complesso z quindi può essere descritto nella forma x più y, ma anche nella forma geometrica attraverso l'argomento θ e il modulo ρ, in questo modo. Ma grazie alla trigonometria possiamo ricavarci le coordinate x e y in funzione di ρ e θ, e quindi possiamo scrivere z come ρ coseno di theta più i seno di theta, e questa è chiamata forma trigonometrica. Beh, sappiamo benissimo quante belle cose si possono fare con il seno e il coseno, e quindi chissà quante altre proprietà hanno i numeri complessi studiati nella forma trigonometrica. A voi la scoperta delle più belle formule della matematica!